hanno sempre la stessa storia, arriva l'estate e i pantaloni dell'anno precedente non vanno più in molti mi avete scritto chiedendomi consigli, chiedendomi aiuto, supporto in merito a questo e su questo io ho due cose da raccontarvi allora la prima ed è quello che principalmente mi chiedete cioè come accettare il cambiamento del proprio corpo come accettare il fatto che non si entra più nei pantaloni dell'anno precedente questo secondo me è un processo mentale che bisogna compiere e come dico sempre io parlarvi, allora se il motivo del vostro cambiamento fisico è il fatto che siete andate in palestra, vi siete allenati, avete mangiato di più, avete cominciato a crescere, a svilupparvi a mangiare di qua e di là, in modo buono nel senso siete cresciuti fisicamente che è quello che poi succede a me ogni volta io mi fermo e penso cavolo Silvia, se andate in palestra tutto l'inverno Ti sei allenata, hai mangiato Il tuo scopo Luna, sto parlando Lo scopo per cui ho in palestra è appunto quello di crescere, svilupparti, mettere su muscoli Adesso non puoi lamentarti che ce li hai E che non ti vanno più i pantaloni dell'anno prima Visto che appunto è passato un anno Dove hai costruito Quindi lo so che può sembrare ovvio Cioè vai in palestra, costruisci lo fai apposta e quindi è ovvio che dopo tot mesi i pantaloni di tot mesi prima non ti stanno più, però è difficile accettarlo, è difficile capire e constatare il cambiamento e far sì che questo non ci coinvolga, non ci colpisca. Quindi il mio consiglio, come al solito, come sempre, è fermarsi, a riflettere, a ragionare e cercare di spostare la visione del proprio corpo da un punto di vista emotivo o soggettivo a un punto di vista un po più realistico e oggettivo hai lavorato per crescere, sei cresciuta, hai costruito muscoli, adesso non ti potranno mai andare i pantaloni dell'anno scorso. Per quanto riguarda il secondo argomento di cui volevo trattare, quando ho constatato che tutti i pantaloncini dell'anno scorso non mi vanno più e non mi salgono nemmeno ho detto bene devo andare a comprare altri allora già la cosa mi scoccia perché odio dover ogni anno dover mettere via E me l'avete chiesto, non butto niente, do ai poveri, do alla Caritas, faccio i sacchi ogni anno E li porto ai cestoni eh, gialli Mi raccomando fatelo anche voi perché non ha senso buttare i vestiti se possono essere utilizzati da altre persone Quindi sono andata per negozi a cercare un paio di pantaloncini E lì è iniziato il disagio Cioè non esiste un paio di pantaloncini che mi stia ho girato tipo 4-5 negozi e in tutti avevo sempre lo stesso problema Specialmente con i jeans I jeans proprio non stanno Cioè, o sono troppo stretti e non salgono di gamba O la taglia più grande sale di gamba, chiude ma è larga di vita e giusta di gamba Quindi, cioè, non c'è la via di mezzo E questo mi ha fatto riflettere tantissimo mi ha fatto riflettere sul fatto che spesso noi ci demoralizziamo quando andiamo a fare shopping Quando proviamo questi pantaloncini così Perché ci stanno stretti o ci stanno larghi E il fatto è che poi inconsciamente incominciamo a pensare Cavolo, mi stanno stretti di gamba Perché è lì che stringe Ma in realtà non è la gamba il problema È il sedere Se il sedere è alto, sviluppato e non piatto li tira e quindi di riflesso tira di gamba Ma il problema non è il nostro corpo Il problema sono i designer che creano questi prodotti, questi pantaloncini Per una persona standard Perché obiettivamente se uno non va in palestra Non fa sport, non fa un allenamento mirato Il sedere alla Kim Kardashian o Simil Non ce lo ha Ma io non è che adesso voglio recriminare o discriminare È così, cioè non... Se sei geneticamente predisposta e sei fortunata Il sedere alto e sodo senza fare allenamento Stando su un divano ce, la, ce lo puoi avere Ma dubito Però se uno si allena, costruisce, mangia regolare, mangia bene E fa un allenamento puntato su di quello Allora si può dire che ha determinate forme fisiche Però l'italiano medio, l'italiana media questo non lo fa, non succede, chi fa questo fa parte di una fit community o comunque del mondo dello sport e non sono tantissimi, non siamo tantissimi, stiamo in espansione però ancora siamo pochi, quindi diciamo che lo standard la fisicità della persona media è un pochino senza curve, un pochino più tronchetto, un pochino più piatta e i designer fanno i pantaloni per la persona standard per raggiungere più, la maggior parte di persone possibili quindi è normale che a persone con forme un pochino più accentuate questi design non stiano e è importante saperlo, è importante realizzarlo perché spesso, troppo spesso Invece che fare questo ragionamento si incomincia a pensare, cavolo le gambe grosse, cavolo non mi stanno i pantaloni. E quindi si pensa che noi sia il problema, che il nostro corpo abbia un problema, quando in realtà è il prodotto ad avere un problema, o meglio, il prodotto non è disegnato appositamente o comunque verso la nostra forma. Una cosa che infatti ho notato è che invece i pantaloncini da palestra, i leggings da palestra, stanno benissimo perché sono proprio creati con un'altra conformazione, con un'altra forma, con un altro obiettivo piuttosto che i pantaloni o pantaloncini da uh, street life, da lifestyle insomma quindi io mi appello ai designer di vestiti a farli un pochino più propensi o comunque disegnati per persone che hanno forme e curve e io prego voi di non lasciarvi influenzare dalle prove in camerino, dalle prove di pantaloncini dalle prove di tutto io alla fine ho trovato un paio di pantaloncini infatti li ho presi dello stesso tipo di due colori diversi non mi stanno benissimo mi stanno ok Luna, scusa, cioè, muovi tutto non sono jeans perché i jeans per me sono introvabili li ho presi da H&M e sono di tessuto diciamo e li ho pagati 9,99€ seppur io sia una persona che magari Compra poco, ma di qualità. Magari preferisco spendere un pochino di più e avere meno vestiti, però belli e che durano nel tempo. <ride> un discorso un po' particolare, comunque sì. Però ho deciso che con i pantaloncini o i pantaloni questo discorso non vale, perché cambio forma ogni sei mesi se non ogni tre mesi quindi cambiando forma così velocemente nel tempo non ha senso spendere 100 euro per un paio di pantaloni per poi doverli regalare questo è il mio pensiero adesso <ride> ho deciso di andare cheap sui pantaloni finisco questo discorso e vi dico vi annuncio che sto per trasferirmi a casa in campagna di veronica perché io ho un esame il 28 giugno e qui in casa Piacenza io sono in un sottotetto nel momento più caldo della giornata arriverò anche a toccare in casa tipo 40 gradi e c'è luna che boccheggia, sta male, non mi piace vederla così. Quindi Veronica mi ha invitata a trasferirmi a casa sua per poter studiare insieme questa settimana e mezza e godermi di un, una temperatura un po' più mite, un po' più di aria, un po' di più di respiro e sono contenta anche perché così luna sta meglio. Sinceramente l'avrei voluta portare a casa Padova, lasciarla lì tranquilla. Perché mi dispiace vederla così e non voglio che soffra Però i miei non possono prendersene cura in questo momento Quindi siamo io e lei Continuiamo a stare insieme Nella buona e nella cattiva sorte Vi lascio al resto del video Mi raccomando, amatevi Who is non all about that ticket once i introduce them to you I, i can fix this. Fa' l'umore morto. e gli parla? Che cazzo che hai okay. dal meglio di sé per raccogliere i peli del gatto Silvia sì, va bene deve dormirci anche stanotte le prossime a seguire non è che Lasci lì tanto, poi è difficile togliere, almeno toglie subito, lavoro certosino. Cat approved. Ah, basta. Mica <ride> pure casa mia. Oh. Oh, Luna sarebbe fiera di te. Cioè, è uno zoom pazzesco come no, la sappiamo bene questa non la chiederà mai claim salutistico è un'affermazione circa il rapporto tra l'alimento la, la, e la salute umana può essere di tre tipi tipo funzionale ehm, per bambini o presenza... No. Per la perdita di peso. Per ah perdi... per oh no, scema, che riducono i rischi. Ah ecco. La perdita di peso è un esempio del funzionale, che ho scritto un sì. esempio per ognuno. No, allora, il funzionale risch... riduzione dei rischi e per i bambini. Basta. Oh. Questi... Cuscus, pomodorino, locale, tonno. E. Oh mi fidi! Yes! Eccolo Oh, che gioia! ti l'ho già finito! Oh mio no. male! Sì, sì. Okay. dopo non c'è entrato! sono qui in distesa vi aggiorno su quello che sta succedendo praticamente io e veronica siamo scese per allenarci e per andare alla me a fare la spesa vi volevo portare con me ma sto notando che eh, la batteria è praticamente scarica quindi non so se riuscirà a resistere comunque adesso ci stiamo a fine di allenare e dopo andiamo a fare la spesa la poi Torniamo a casa, ci sistemiamo, per esempio un po' più piscina, perché poi questa sera siamo alla cena di gala, o la cena comunque di classe, del, mio corso, del nostro corso di università. E quindi ci vestiremo tutte belle in per andare perché a quanto pare dei più elegante Quindi da questo, da questa situazione, dovremo tirare fuori qualcosa di decente. Sarà difficile. Ho preso zucchine, gamberi, polpo hamburger, tonno, mirtilli e pollo, tanto pollo perché l'una ha fame Mi che la galla ragazzi Certo eh. Non era facile, ma Certo che quando riprendi succedono le cose migliori, cioè non si aprono i <ride> Perfetto Guarda come è venuto gelato. Sì, te lo vedo. Secondo sì, me ci voleva anche. Basta Silvia! Sei una schifosa. La trasformazione è avvenuta. Avevo fatto il vlog prima sì, Mentre andare vale. in palestra. Adesso vediamo se riesco a farvi vedere bene il vestito. Sono le otto. E eh, abbiamo la roba integrante ragazzi mi sono truccata quasi bene questa volta al buio non sembra però la luce alla luce della fotocamera sì ok sta così tutto il tempo un po' e come faccio c'è un po' di odore Raga, in piscina che ci finisce? Ah, uh. no? Dai, fra, no, <ride> sono del secondo anno. Me me Penso. Io volevo sì, fare santo di eh? La negra. La negra. Eh sì. Raga, no, io ho appoggiato lì, non ho visto nemmeno mai... Luna, sei nel tuo ambiente Ti senti a casa Ehi, hey, musino Cos'è tutta questa natura? Che cos'è? Che cos'è? Mm? Ehi, pisciolino No, stai qua C'è una mosca Luna, cosa ne pensi del tuo ambiente naturale? Eh? Mm. Puzza un po', eh? Preferisci la casa? Preferisci il letto della padrona? Preferisci il tuo pollo dalla umana piuttosto che procracciartelo? Eh? Eh, Luna? Scusi, io starei cercando di intervistarla. Lei mi dovrebbe considerare. Grazie. Ma non si fa così. Scusi, io... Buffa. Umana? Umana? Umana? Che cos'è questo mondo selvatico? Io sono Luna. Io sono Royal. Riportami nel letto. Riportami a casa. Dammi il pollo! Umana? Umana? Se balla Luna... hai visto che ti ho provato a prendere un po' di aria mi vuoi bene non mi considero